Carissimi, siamo ormai alla fine dell'anno liturgico, con la Domenica di Cristo Re si conclude questo anno liturgico. La Chiesa ci invita a contemplare Gesù che è il re dell'universo. Peccato però che non si scorgono troni, non si vede nulla di pomposo. Siamo abituati a pensare ai re di questo mondo che sono pieni eh, così, di potere, di ricchezze. Invece Gesù sceglie come trono una croce, sappiamo molto bene. Il suo trono è la croce, è crocifisso, il re è crocifisso. Noi contempliamo così il nostro re. Il popolo, dice il Vangelo che ci accompagna questa domenica, stava a guardare. Forse perché... Stupefatto, stupito, e, e pensoso, forse un ripensamento. Del resto il popolo è sempre stato dalla parte di Gesù, solo in qualche caso, come nella scelta di Barabba al, perché si è salvato Barabba al posto suo, ma forse sobillato, probabilmente sobillato da altri. però il popolo in linea di massima ha accettato, ha accolto Gesù e il suo messaggio. Per questo stava a guardare, forse perché stava ripensando. I capi invece si indignavano un atteggiamento sprezzante, eh, lo sbeffeggiavano, si prendevano gioco di lui e lo insidiavano, scendi dalla croce, se sei veramente il figlio di Dio scendi adesso dalla croce, cioè manifestami la tua potenza, la tua grandezza, è una tentazione, la tentazione che Gesù stesso ha avuto nel deserto, l'avrebbe potuto fare, in un attimo, ma non lo fa, perché sceglie di stare fino all'ultimo con chi soffre, ecco, è il re che sceglie l'ultimo posto, è il re degli ultimi potremmo dire, è il re di coloro che soffrono, di coloro che vengono emarginati, il re di coloro che sono poveri nel mondo, non hanno nulla, non hanno di che sfamarsi, di che vivere, sono costretti a lasciare la propria terra e andare altrove, a migrare. E il re di coloro che si ritrovano con una disabilità che li chiude, li chiude e li nasconde al mondo, li emargina, di coloro che a motivo della propria disabilità ecco, talvolta vengono sbeffeggiati come Gesù. Ecco, e con gli emarginati, e con i sofferenti. Ci invita allora a fare altrettanto, perché anche noi partecipiamo da credenti della regalità di Cristo, e il battesimo che ci inserisce in questa regalità, in questa grandezza di Dio, anche noi siamo partecipi dell'amore di Dio, anche noi possiamo regnare in un certo senso sul mondo con lo stesso atteggiamento di Gesù, con la stessa sua umiltà, mettendoci dalla parte di chi soffre, accogliendo chi è in difficoltà, gli emarginati e gli stranieri, i poveri, di nudi, gli affamati, dando da bere agli assetati. Questa è la legalità, questo è il giudizio finale, potremmo dire, è, il, è il, il criterio con cui noi saremo giudicati se avremo amato come Gesù, se avremo in un certo senso partecipato del regno di Cristo anche qui su questa terra, se saremmo riusciti a dargli testimonianza, ad essere perseveranti fino alla fine, è singolare il fatto che sulla croce ci sia il cartello costui è il re dei giudei, i capi del, volevano che venisse tolto si erano accorti che da un'ironia semplice eh, poteva diventare addirittura un'indicazione di fatto e del resto lo è, perché è lui il re il re che salva, allora la croce da strumento di tortura diventa in quel momento strumento di salvezza lo sapevano bene i santi, in modo particolare Sant'Antonio Santo Antonio di Padova, che ha voluto commentare con quella frase che è stata incisa nell'obelisca dal Papa del tempo, ecce crux domini, ecco la croce del Signore, fuggite avversari di Cristo perché vince il leone della tribù di Giuda, vince Gesù, Gesù vince su quella croce e manifesta la sua potenza nella debolezza, la sua grandezza nell'umiltà, la sua ricchezza nella povertà. Ecco il nostro Dio, è un Dio che si schiera sicuramente, che sta dalla parte degli ultimi, così anche noi come credenti dovremmo schierarci sempre con i più piccoli e i più poveri. Buona domenica!